Secondo te riesco a far tornare la palla al punto di partenza, toccando tutte e quattro le pareti? Proviamo, proviamo, vai. Ma guarda, guarda, volevo qua, sì, no, lei. Eh. Dai, qua voi qua Vai. No. Ma servirebbe tipo conoscere l'angolo da prima, solo che io non ho idea di come scegliere. Allora. Proviamo ad utilizzare la matematica. Consideriamo una biglia su un tavolo da biliardo. Possiamo approssimare la situazione con un rettangolo ABCD per il tavolo e un punto P per la posizione iniziale della biglia. Vogliamo individuare la direzione di lancio della biglia in modo tale che, dopo aver battuto successivamente contro le quattro sponde consecutive, ripassi per il punto iniziale P. Come spesso accade in matematica, Conviene partire da un caso più semplice. Torniamo nel passato a quello che viene chiamato il problema di errone, in modo da poter avere un esempio nel mondo reale. Una persona deve riempire dei secchi d'acqua all'uscello e portarli a una fattoria che si trova dal suo stesso lato rispetto all'uscello. Qual è il cammino più breve? Modellizzando in contesto geometrico, si ha la posizione iniziale della persona, B la fattoria e M la retta che rappresenta l'uscello. Intuitivamente possiamo comprendere che il cammino deve essere rettilineo dal punto iniziale al fiume e poi ancora dal fiume alla fattoria. Questo perché delle traiettorie curve allungherebbero il cammino totale. Vogliamo quindi trovare un punto dell'oscello, che chiamiamo C, tale per cui AC più CB sia minimo. Nuovamente consideriamo un caso più semplice. Supponiamo che la fattoria stia dall'altra parte dell'uscello nel punto B' e trascuriamo i problemi di attraversamento dell'uscello. Allora il cammino più breve è naturalmente il segmento AB' e B' deve essere simmetrico di B rispetto alla retta M dell'uscello. In questo modo troviamo che il punto C deve essere il punto di intersezione del segmento AB' con la retta M. Il cammino più breve, che unisce A con B toccando la retta M, è quello dato dalla somma dei segmenti AC più CB. Per poter procedere, consideriamo due rette A e B, perpendicolari tra loro in un punto Q e una retta S passante per Q, Simmetrizzando S rispetto ad A e B rispettivamente, cosa otteniamo? Otteniamo due rette, S di A e S di B, e possiamo notare che queste due coincidono. Ora, se componiamo le due simmetrie assiali per A e per B, partendo da S A, otteniamo S e B e viceversa. Questo perché la composizione di due simmetrie assiali una rotazione di centro il punto di intersezione dei due assi di simmetria e ampiezza il doppio dell'angolo tra gli assi. In particolare, nel nostro caso, gli assi sono perpendicolari, quindi si è una rotazione di un angolo piatto, che corrisponde a una simmetria centrale. La retta SA, rotata di un angolo piatto, torna in se stessa. Se invece consideriamo due simmetrie centrali, la loro composizione è una traslazione di un vettore che è doppio del vettore che congiunge i due centri di simmetria. La simmetria assiale risulta coinvolta anche nel problema, perché se pensiamo all'urto elastico obliquo di una biglia che batte contro una parete immobile e liscia, l'angolo di incidenza sarà uguale a quello di riflessione e la componente della velocità parallela alla sponda rimarrà invariata, mentre quella ortogonale cambierà verso. Adesso siamo pronti per tornare al problema iniziale. In quale direzione lanciare la biglia in modo tale che ripassi per il punto di partenza P dopo aver battuto successivamente contro le quattro sponde? Eseguendo alcune prove con posizioni iniziali diverse, la congettura che ci viene in mente è che la direzione della biglia debba essere parallela a quella della diagonale BD del rettangolo che rappresenta il biliardo. Analogamente la stessa congettura vale se consideriamo l'altra diagonale. Possiamo osservare che la retta riflessa della retta più 1 cioè P1-P2, si ottiene non solo dalla simmetria rispetto alla perpendicolare alla sponda, ma anche dalla simmetria rispetto alla sponda stessa, ovvero AB. Questa costruzione si ripete altre tre volte, con riflessioni assiali rispetto alle quattro sponde del biliardo, e in questo modo otteniamo le rette P2-P3, P3-P4, P4-P. La composizione delle prime due simmetrie assiali, in quanto gli assi sono ortogonali, dà luogo alla simmetria centrale di centro B, che è intersezione dei due assi di simmetria, mentre la composizione delle altre due simmetrie assiali dà luogo alla simmetria centrale di centro D. La composizione di queste due simmetrie centrali è la traslazione di un vettore congiungente i due centri di simmetria, cioè la diagonale BD del rettangolo che rappresenta il biliardo. Ed è grazie a questo che possiamo assistere a questa cosa.